Il video di oggi apre la nuova stagione di Pillole Digitali e sarà un video un po' diverso non vi parlerò di tecnologia e di digitale perché vi voglio parlare in particolare di un fatto importante che è accaduto spesso vi parlo di dati e della loro importanza sia per il privato, perché la nostra vita è quasi completamente digitale ma soprattutto per le aziende perché nel 2019 la loro sopravvivenza dipende proprio da questi vi cito queste parole prese da un film del 1992 con Robert Redford e Sidney Poitier, Sneakers, che in italiano trovate come i signori della truffa, e qui potremmo aprire anche un altro mondo su come vengono tradotti i titoli dei film americani in italiano. Il nostro mondo non è più dominato dalle armi, dall'energia e dai soldi, è dominato da piccoli 1 e 0, da bit e da dati, tutto è solo elettronica. Digitaliani, buongiorno, buon pomeriggio o buonasera a seconda dell'orario in cui vedrete questo video. Io sono Paolo Rossi e vi do il benvenuto nuovamente su Pillole Digitali. Nella notte tra l'8 e il 9 agosto 2019, a Faenza, un incendio devastante ha distrutto in poche ore uno stabilimento di 21.000 m2, in cui diverse aziende operavano, tra cui la Bitways, un rivenditore informatico partner di Overland Amber, l'azienda che rappresento per il mercato italiano. Mentre dietro di me scorrono le immagini di quel che è successo, vi parlo di come la Bitways ha reagito a questa tragedia. Ovviamente tutto è andato perso, uffici, scrivanie, sedie, computer, ma il problema più grande erano i dati. Perché la Bitways, oltre che a salvare i propri dati sui suoi server, come spesso accade sui computer, offriva questo servizio anche ai propri clienti per un eventuale recupero in caso di disastri. Peccato che alcune delle aziende a cui fornivano questo servizio erano proprio all'interno di quel polo logistico che è andato completamente in fumo. Male, o meglio, bene, nel senso. Eh, senza un sistema di ripristino, o meglio di un disaster recovery in questo caso, come chiamiamo noi tecnicamente nel, nel gergo informatico, queste aziende, ma anche la Bitways, Bitways stessa, rischiavano di rimanere con in mano un pugno di cenere. Quindi immaginate di trovarvi dall'oggi al domani senza nessuna informazione, senza nessun dato digitale, quindi listini, gestionali, fatture, contratti, email, tutto azzerato. Nelle mie presentazioni riporto se sempre una frase di Peter Krog, un famoso fotografo, che dice che esistono due tipi di aziende nel mondo, quelle che hanno già subito un guasto a livello di storage e quelle che ne subiranno uno in futuro. Si stima infatti, secondo alcune ricerche, che il 93% delle aziende che non riesce ad accedere ai propri dati per più di 10 giorni presenta istanza di fallimento nel giro di 12 mesi e che il 40% delle aziende cessa la propria attività nell'anno successivo a un pesante guasto informatico. Detto questo, il piano di recupero dei dati di Bitways ha funzionato, perché in 52 ore a cavallo del weekend tra il 10 e il 11 agosto 2019 sono riusciti a recuperare tutti i dati ripristinandoli dal cloud e da supporti rimovibili preventivamente archiviati fuori dall'azienda. La b 2 s è ripartita immediatamente grazie alla tenacia dei due titolari, Mirko e Luca, e di tutto il loro staff. Infatti, poche settimane fa, hanno anche lanciato una campagna di crowdfunding, quindi di finanziamento, una sorta di finanziamento collettivo, e la loro intenzione non è quella di finanziare l'azienda perché sono già ripartiti, diciamo così, al 99%, ma di supportare delle attività che studino e approfondiscano proprio la tematica del backup e del disaster recovery quindi sviluppando nuove idee per renderlo sempre più efficace ed efficiente per tutti quindi a fronte dell'esperienza che hanno vissuto e di ciò che hanno imparato vogliono creare maggiore sensibilizzazione sul tema l'idea è quella di creare eventi divulgativi, formare le aziende e i privati per renderli consapevoli dell'importanza dei loro dati e quindi metterli in condizione di tutelarsi al meglio guidandoli in ogni aspetto del backup e del ripristino dei dati. Tra le attività che hanno pensato per coloro che supporteranno il progetto di crowdfunding ci saranno un decalogo, un, uh, dei webinar dedicati alla tematica ovviamente della sicurezza dei dati informatici, del backup e del disaster recovery, oltre a progetti pubblici dedicati sia alle aziende ma anche ai privati proprio per la tutela dei propri dati perché come ho detto prima nel video non dimentichiamoci che nei nostri dispositivi siano i computer notebook tablet smartphone ci sono i ricordi di una vita e per l'azienda vale lo stesso ci sono i ricordi della loro azienda per cui è importante effettuare un backup e un disaster recovery che vi permetta di recuperare i dati in caso di disastro che può essere l'incendio, ma può essere anche l'alluvione, può essere una scarica elettrica, può essere un ransomware. Tra i sostenitori di questo progetto ci sono anch'io, vi invito a fare lo stesso e quindi a donare una piccola cifra con cui potrete aiutare la Bitways a realizzare l'attività di cui vi ho parlato. Maggiori informazioni al progetto le trovate in un link che vi posto qui sotto. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e darvi appuntamento alla prossima pillola digitale.